Sant'Enchan inizia un'altra avventura. Eh, come sempre, ultimamente vi ricordo che se non ho tempo di fare un video e a volte passa del tempo, mi raccomando, non vi scordate di me. Eh, mi raccomando, guardatemi, eh, guardate tutti i miei video vecchi. La volta che io non riesco a fare dei video, aiutatemi. Eh, sono disoccupato, quindi guardate i miei video e niente la volta che non faccio dei video ne ho fatti così tanti nel passato spero vi interessino e guardateli non abbiate paura di guardare i miei video vecchi adesso sistema un po qua il computer come faccio sempre c'è sempre un'attualizzazione di windows Io non sono un fighetto con l'apple quindi come dire guardatemi guardatemi eh, guardate i miei video che ho già fatto questo lo metterò anche questo in common creative attribution eh, vediamo di mettergli di che cosa sono interessato a parlare oggi Beh, lo volevo fare ieri il video perché era di attualità, ma lo faccio oggi e lo titolo Parlando del Brexit o della Brexit, tanto una parola inglese. Ecco qua, impostato. Non contiene sponsor il video. Vediamo se ha cambiato tutto i parametri. Già metto gli hashtag nel nel titolo, così poi Twitter ci avrà i suoi hashtag e non devo ricomunicare. Allora Volevo parlare del Brexit e volevo farlo con stile per i pochi che mi seguono. Vi ricordate di egli e le storie tese che peraltro si sono sciolti. Eh, da poco no e gli ho le storie tese vediamo un po la terra dei cacchi era la canzone nell'80 non so quasi si sono sciolti Sì, nel 2017, nell'ottobre 2017, l'ultimo tour da dio nei palazzetti italiani. Bene. Allora, il testo della canzone dice la terra dei cacchi, Italia, sì, Italia, no, Italia, si, sì, Italia, no, Italia Boom la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita! Prepariamoci un caffè, non c'è, non, richiamo, non richiamoci al caffè. C'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando papara Ma se c'è la patria, il comando non ci sta. E allo stadio se ne va. Se c'è la partita. Il comando non ci sta e allo stadio se ne va, devo cambiare gli occhiali pure da vicino. Il, eh, sventola la, il bandierone, non più sangue scorrerà infetto sì, infetto no. Qual, quintali di plasma, primario sì, primario no, primario fantasma, vabbè. A poi Comunque era per trarre spunto dalla canzone La terra dei cacchi. Che eh, Italia sì, Italia no? Brexit, eh, Gran Bretagna sì, Gran Bretagna no? Rimane in Europa perché loro vogliono rimanere con i privilegi e i vantaggi in Europa, però se ne vogliono uscire. Per chi non lo sapesse, la Gran Bretagna è stato sempre un paese cardine tra l'Europa, o cerniera tra l'Europa e gli Stati Uniti da prima della prima guerra mondiale. Quindi loro sono sempre stati doppi giochisti. I, Britani, i, i, i governi della gran bretagna eh, e la loro classe aristocratica hanno fatto il gioco tanto degli stati uniti come del continente e hanno fatto da intermediari quindi adesso se ne vogliono uscire ma non vogliono perdere tutto quello che eh, rischiano di perdere perché perché loro entrassero altri paesi hanno messo dei soldi adesso li devono restituire polonia tutti quanti stanno pagando grecia ha pagato un grande scotto ma loro vogliono il brexit eh, suave dolce eh, come noi stiamo pagando eh, il rimanere nell'unione economica europea un prezzo molto alto in italia e loro vogliono una dolce uscita dall'unione europea perché loro sono speciali capito non sono come noi loro vogliono un'uscita dolce un'uscita un suave un'uscita lenta un'uscita eh, del cavolo e eh, invece secondo me se devono uscire devono uscire come come sono entrati cioè sono entrati e, e hanno ricevuto delle agevolazioni per entrare perché erano loro erano importanti e adesso che paghino il prezzo di quelle agevolazioni non è possibile che tutti gli altri stati hanno dovuto pagare di più. E poi c'è il problema degli italiani e degli europei che continueranno a vivere in Gran Bretagna e magari non avranno l'assistenza medica e dei britannici che vivendo nel continente europeo avranno degli inconvenienti. Voglio vedere se loro sono in grado, uscendo dall'Unione Economica Europea, di rimpatriare i loro concittadini e di dargli assistenza medica allo stesso tempo di rinunciare a molti cittadini europei e del resto del mondo che lavorano in gran bretagna e gli danno molti soldi perché sono tutti ingegneri e professionisti che se ne andrebbero a lavorare da qualche altra parte rendendo più remunerativa eh, la situazione economica di altri paesi poi eh, ci sono tante cose da dire al rispetto tante cose che non vanno chiaramente ma nei, nei, nei mass media nel mainstream non se ne parla soprattutto in italia eh, noi dobbiamo mantenere eh, attraverso dei contributi un'unione economica che ci dissangua e che ci pone dei limiti alla produzione addirittura alla pesca ma eh, loro i limiti eh, non li rispettano non li vogliono rispettare se ne vogliono uscire comunque visto che hanno vinto di risico quelli del sì alla Brexit adesso per un 1 o 2 per cento dei voti o anche meno adesso fanno delle manifestazioni pro eh... braint cioè a favore di rimanere dentro che succede quando un referendum lo si vince con il 50 o il 51 per cento dei voti pensate che se la prima la, la costituzione italiana della repubblica italiana nel dopoguerra fosse passata con solo il 50,9 per cento dei voti non si sarebbe mai accettata perché si sarebbero protratti le discussioni nel parlamento eh, all'infinito e quindi eh, la Costituzione dell'Unione Europea chi l'ha fatta passare? Chi l'ha approvata? E adesso questo Brexit crea problemi perché il 50% dei cittadini adesso sono contrari all'uscita, il 50% dei cittadini britannici sono favorevoli all'uscita, c'è uno scontro frontale tra i due blocchi, ma nessuno vuole perdere i privilegi. Quindi a noi non ci conviene uscire dall'Unione Economica Europea, lo stanno capendo gli inglesi. Ma quello che bisogna fare è un'unione politica cioè ci deve essere la cessione di sovranità di tutti i paesi europei altrimenti se eh, si fa solo un'unione economica chiaro che nessuno vorrà cedere sovrania politica ma una vera unione europea si può fare soltanto come negli stati uniti dove ogni stato a livello locale è autonomo è autogestito ma fa parte a livello federale degli stati uniti del nord america come anche gli stati del messico che messico è uno stato confederato che c'è molti stati o come l'india che ha molti stati che addirittura hanno monarchie mi sembra quindi la repubblica indiana la repubblica messicana e la repubblica degli stati uniti e del nord america sono delle repubbliche che dentro hanno un'autonomia di stati, ma è subordinata all'autonomia nazionale. Quindi per una vera Unione Economica Europea bisogna eliminare un Economica Europea e fare un'Unione Europea. Cioè deve essere un'unione di stati, e il Parlamento europeo deve essere più effettivo, deve avere Camera dei Senatori e dei Deputati. Un presidente europeo e eh, tutti gli stati devono cedere sovrania, cioè ci deve essere una fusione politica del territorio europeo. Non può continuare solo come una società economica, altrimenti è una confederazione economica europea. Prima era la comunità economica europea, passa a essere la confederazione economica europea, come per un certo periodo fu la, la Svizzera. Adesso, di che altro vorrei parlarvi della Lega, del Movimento 5 Stelle e della politica italiana? Che miracoli che fa la politica italiana! Tutto cambia, ma tutto veramente cambia in una forma che mai ti saresti aspettato. Uh, Windows si è attualizzato, mai ti saresti aspettato che tutto cambia così. Fino al 2011, fino all'uscita di Berlusconi, la sinistra e la destra in italia non si è mai potuti arrivare al bipartitismo quindi si è arrivati al bipolarismo si massacravano in programmi come porta a porta nei quali erano eh, su tutte le tematiche gli uni contro gli altri da quando è apparso il movimento 5 stelle è cambiato tutto perché eh, innanzitutto abbiamo assistito all'alleanza strategica attraverso del patto attraverso il patto del nazareno tra renzi e berlusconi e poi matteo renzi e poi ultimamente che invece anche loro si insultavano si aggredivano da quando umberto bossi ha perso potere nella lega per gli scandali di corruzione e è avanzato eh, matteo salvini un altro matteo che guarda caso tanto eh, matteo salvini come mh, eh, matteo eh, non mi ricordo adesso lapsus anche salvini di di maio si chiama salvini Matteo Salvini si è messo con Matteo Di eh, Matteo Di Maio. Matteo Renzi e tanto Matteo Salvini come Matteo Renzi da giovani hanno partecipato a quiz televisivi. Vi immaginate che coincidenza. E, e hanno super giù la stessa età. Matteo. Eh, matteo renzi è, è più giovane di me matteo salvini c'ha 45 anni anche lui è più giovane Vediamo un po' ecco. C'è a 43 anni Matteo Renzi e Matteo Salvini. Ce n'ha 45. Tutte e due hanno il sorriso da giovani in concorsi eh, televisivi. Adesso vediamo Matteo. Ah no, Luigi Di Maio mi sembrava troppa coincidenza. Tutti Matteo dicevo <ride> e no, c'è ha fatto confusione qua a Google che ha fatto un, un, un pasticcio. No, allora Matteo Salvini e Matteo Renzi hanno esordito in concorsi televisivi. E ma quello che è bello è che non solo si sono alleati pd e pdl i due poli perché in italia non si è arrivati mai a un bipartitismo se no a una cozzaglia di partiti a destra e a una cozzaglia di partiti a sinistra in pratica quando è crollato il centro il grande centro della democrazia cristiana candeli di mani pulite e tangentopoli le, i democristiani come schegge impazzite si sono conficcati nei partiti del centro sinistra e del centro destra della destra e della sinistra, guarda il caso di eh, molti politici. Per esempio, Casini dell'Udici che c'è lo scudo della democrazia cristiana che, peraltro, continua a funzionare la sede politica della democrazia cristiana nei Castelli Romani. Allora, tra due ex nemici, Salvini, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Che fino a ieri si aggredivano, si insultavano e dicevano luigi di maio e l'altro del, della lega che prima si diceva che quelli della lega avrebbero eh, fatto elezioni dirette di tutti i cittadini che partecipavano con dei video blog e nei loro raduni pentastellati quando grillo era l'animatore e viveva ancora gian roberto casaleggio poi invece hanno scelto la via dei politici professionisti che vengono tutti da esperienze di destra e di sinistra allora, eh, Luigi Di Maio e l'altro eh, che non mi ricordo come si chiama dicevano: Mai un governo con la Lega. Hanno cambiato di idea perché sono arrivati al governo con Matteo Salvini, che anche lui diceva: Mai con i pentastellati, meglio Berlusconi. Poi ha piantato Berlusconi perché vedeva che ha raccolto pochi voti e si è infilato al governo con eh, Luigi Di Maio, per carità. Io non voglio essere che, che, che mi si consideri, quei pochi che mi guardano, contro il governo verde-giallo o giallo-verde. Ha fatto, sta facendo molte cose buone. Diamogli tempo. Sono le cose che ripeto e che continuo anche a sentire. Però voglio dire, bisogna ricordarsi gli antecedenti, perché molti di voi che mi state guardando, magari sono nati nel 2000 o dopo quindi eh, non sanno dell'opposizione che c'è stata tra destra e sinistra fra berlusconi renzi eh, ma anche prima berlusconi e tutti gli altri di sinistra che sono Fassino, eh, rutelli che poi opposizioni puramente di facciata perché abbiamo visto che hanno condiviso per decenni il potere diceva bersani noi non dobbiamo battere nei tribunali berlusconi e la destra noi li dobbiamo battere col voto e ogni volta che provavano a vincere col voto, perdevano, infatti, poi abbiamo avuto dal 94 in poi a parte i governi tecnici che questi governi tecnici non erano nient'altro che politici messi a dito dai partiti politici. Non, non abbiamo altro, eh, non abbiamo avuto altro che una successione fra eh, prodi berlusconi Berlusconi prodi con varianti allora adesso eh, governano eh, luigi di maio insieme a salvini matteo e con il, il presidente del consiglio dei ministri il primo ministro conte per il momento stanno facendo cose buone e io sono contento per il nostro paese però speriamo che questo momento duri a lungo che non ci siano delle intrighe da parte di quelli che hanno sempre governato male cioè la destra e la sinistra che continuano a voler cambiare per arrivare al potere, ma mi auguro che eh, Lega Nord e Movimento 5 Stelle continuino a fare delle cose accertate. Perché ripeto: molti paesi, come la Gran Bretagna, che volevano uscire eh, dall'Eurozona, cioè dalla Unione Economica Europea, adesso ci stanno ripensando, vogliono ritornare indietro sui loro passi. E noi vogliamo uscire che abbiamo un'economia molto più fragile e molto più euro dipendente che non la gran bretagna che è molto più influente in tutto il mondo soprattutto nei confronti degli stati uniti soprattutto nei confronti dell'est europeo se si pensa che la gran bretagna è una testa di ponte o una testa di legno degli stati uniti nei confronti dell'opposizione che ha con cina e con russia allora, che succede? Che la Gran Bretagna conta moltissimo geopoliticamente parlando, l'Italia molto meno. Magari conta la nostra industria, ma geopoliticamente parlando quasi non esistiamo. La Gran Bretagna sì, si può permettere di uscire, anche se soffriranno molto. Avranno ciò che prometteva Winston Churchill: lacrime e sangue, se ne andranno via molti risparmi per il cesso e perderanno le industrie molto denaro. Però troveranno altri mercati invece l'italia se perde il mercato europeo perde molto perde molte finanziazioni dall'unione europea molte commissioni e non è sempre colpa dell'unione economica europea se i nostri politici chiedono prestato del denaro e poi se lo scroccano capito quindi andiamoci piano con quello da uh, vogliamo di nuovo la lira magari ecco adesso la vecchia lira eh, L'abbiamo cambiata a 1936 per ogni dollaro. Se ritorna la lira, non dovremmo spendere 1936 lire ogni eh, ogni euro, che c'era la parità uno a uno con il dollaro, ma magari 19.000, 20.000 lire il primo giorno. E poi un'altra cosa i miliardi che, di lire che, che, che servirebbero soltanto per stampare le lire. Dicono della sovranità monetaria dell'Italia che bisogna recuperarla, ma voglio dire, voi sapete che anche la Banca d'Italia non è d'Italia, ma è un consorzio privato di banche private d'Italia. Quindi, anche se la Banca d'Italia rinizia a stampare le lire, la sovranità monetaria è un'altra cosa. Non significa lire stampate in Italia. Sovranità monetaria significa lire messe dallo Stato, come durante il fascismo. Ma non credo che l'italia di oggi se lo possa permettere abbiamo così tanti debiti così tanti ponti e strade e viadotti da ristrutturare così tante scuole in sfacelo e ospedali da aggiustare che abbarcarci anche la spesa di sostenere una lira di stato farebbe collassare l'economia italiana diventeremmo un paese del quarto o quinto mondo quindi non è una spesa che all'orizzonte è sostenibile, quella di avere la sovranità la sovranità monetaria per giunta sulla lira, capito, e quindi io eh, vediamo un po' che non ho nessuno in chat. Eh, io vi dico che eh, queste cose al momento sono demagogiche e populiste. Concettualmente, sono giuste, uscire dall'Unione Europea, uscire dalla Nato avere il proprio esercito avere la propria moneta e recuperare una posizione nel mondo avendo alleanze strategiche economiche e commerciali ed anche industriali ma non abbiamo le risorse per farlo se non possiamo aggiustare tutte le scuole le strade i ponti le cloache nel territorio nazionale dovremmo anche abbarcarci il ristrutturare la sovrania monetaria e il ristrutturare cose che per il momento non esistono Capito, quindi bisogna andare piano. Questi sono i punti. Sovrania monetaria, uscita dall'Unione Europea, uscita dalla Nato, che purtroppo non si possono realizzare adesso, forse, non si realizzeranno mai se addirittura si stanno pendendo pentendo di volerle realizzare queste cose nella Gran Bretagna, che è molto più influente geopoliticamente parlando, in tutto il mondo. Lo so adesso. Detto questo, è unito al fatto che ciò il mio anellino sul dito eh, medio potranno dire che sono un cospirazionista e che faccio parte dell'elite. Di sicuro, Jovanotti, se mi guarda, dirà che io faccio parte dei Bilderberger, dei Bonan School, e faccio parte dell'elite mondiale, dei Rothschild, e non so chi più ne ha più ne metta. Ma purtroppo non è così, a me non mi danno un centesimo, io l'unica cosa di satanista che ascolto è Merlin Manson, ho letto qualcosa di Aleister Crowley, ma veramente eh, poi c'è il pentalfa da qualche parte, sempre qua un casino, ah, eccolo, c'è il pentalfa, ma non par faccio parte di nessuna lobby, per quello non voglio lavarvi il cervello delle cose assurde e la verità poi ma naturalmente mi posso sbagliare comunque non appoggio incondizionalmente il governo giallo verde o verde giallo ma sta realizzando molte cose buone e io come elettore e cittadino italiano appoggio solo ciò che è buono incondizionalmente a prescindere dall'ideologia politica dal movimento dal partito o dai politici per cui io non guardo in faccia a nessuno non guardo in faccia a chi fa le cose che deve fare ma mi ero rotto i gabassisti come dicono i miei amici siciliani di vedere l'alternanza fra eh, pd e pdl che non succedeva ormai da decenni nulla di nuovo speriamo che con questa eh, mischia leghista e pentastellata succeda qualcosa perché il nostro paese è si merita di meglio quindi riepilogando perché è da molto tempo che non faccio un video ma non voglio stancarvi ripetendo i concetti innanzitutto sono già 26 minuti che stiamo in onda vi ripeto a volte passano intere settimane ultimamente che non posso fare un video me ne rammarico molti mi chiedono anche su instagram in privato messaggio diretto direct message come mai non faccio i video seguitemi su instagram eh, seguitemi eh, qua in youtube quando non posso fare un video passa del tempo guardate i video che ho già fatto appoggiatemi in questo modo fatemi recuperare le 4000 ore di visualizzazioni e la monetizzazione quando non posso fare un video guardate i miei video vecchi Commentateli, dategli like o dislike e condivideteli, così mi aiuterete ad andare avanti e mi incentiverete perché attualmente il mio canale c'ha soltanto mille views al giorno. E poi ripetendo quello che ho detto finora per concludere eh, del Brexit e della Lega. Eh, del movimento 5 stelle non ne vogliono uscire i britannici ne vogliamo uscire noi dall'unione europea non sia che poi ce ne pentiamo come anche I britannici ultimamente che vogliono ritornare a votare sarà per qualcosa perché non è per niente Che veramente vogliono uscirne e quindi io invito tutti Invito tutti voi a, a pensare adesso sto finendo proprio e quindi vediamo un po come si deve l'ho rieditato Sì, sta bene mettiamo un po anche un'altra parola quindi detto questo scusate che mi vengono a mente parole così già le metto nel titolo hashtag e in twitter le manda subito allora pensate un po' bene alle cose che ha fatto il movimento 5 stelle e la lega alleandosi alle cose brutte o belle che hanno fatto insieme che stanno facendo insieme quelli del pd e del pdl alle cose belle o brutte che hanno fatto nel passato separati quelli del pd e quelli del pdl e quelli della lega e del movimento 5 stelle insomma ripensate alla politica degli ultimi anni ditemi se è andata meglio quando sono stati separati pd e pdl o quando sono si sono uniti adesso se va meglio da quando si sono uniti eh, i leghisti e pentastellati o se andava meglio se rimanevano divisi ditemi le vostre opinioni fatemi sapere quello che ne pensate soprattutto commentate sotto il video per farmi sapere cosa ne pensate così magari farò un altro video perché io tratto di molti argomenti diversi ma se voi non lo commentate il video e non lo guardate non tratterò più quell'argomento e poi un'altra cosa condividete il mio video affinché anche altri possano commentarlo dite loro di commentarlo e di condividerlo in modo che sempre più persone lo possano commentare e io possa magari preparare un una seconda parte a questo video tutti i miei video che guardate e li commentate io magari preparerò una seconda parte a quel video anche video vecchi l'importante è che li guardiate li commentate sotto e li condividete più persone commenteranno, più seguito avrà il video. Chiaramente sto parlando di centinaia o migliaia di commentari, quello sarebbe l'ideale. E centinaia o migliaia di visualizzazioni. Allora mi raccomando, sostenete il mio canale, commentate questo video, ditemi cosa ne pensate. Lavoravano meglio la Lega, il Movimento 5 6, Stelle Divisi? Qualcuno di loro doveva andare all'opposizione, o adesso è meglio. E lavoravano meglio pd o pdl divisi o adesso che sono uniti all'opposizione oppure hanno lavorato peggio eh, quale partito di questi partiti eh, aggruppazioni? quale ha lavorato peggio o meglio lega movimento 5 stelle pd o pdl poi qua vi lascerò quando potrò l'anteprima dei miei video più visti e anche nei rettangoli nei lati vi lascerò i miei video più visti mi raccomando guardateli ma nella sezione video andatevi anche a cercare i video più più antichi, più vecchi o meno visti, guardateli tutti perché sono quasi 900 video. Vi ringrazio di tutto di avermi seguito e con questo vi lascio, non vi voglio più annoiare, anche perché sono passati già 33 minuti ed è molto tempo che non facevo un video, ma se lo faccio più largo non lo guarda nessuno perché ho scoperto che se il video dura più di un'ora succede a mario circello che gli fa di 6 7 ore poi è difficile che quando rimangono le dirette i live disponibili da gente per da molto tempo senza incendere di più bando alle ciance vi lascio grazie per avermi seguito bye bye